Sono Laura Antichi vi voglio presentare Dot Storming. Che cos'è Dot Storming? È una bacheca interattiva che permette il brainstorming delle idee. Con un processo poi di votazione consente ai gruppi di persone di collaborare su uh, di un uh, argomento. Eh, bisogna naturalmente eh, creare un uh, topic in, uh, in dot storming, dopodiché si invitano i, dei partecipanti e ciascuno può aggiungere le sue idee e votare le idee che uh, gli piacciono di, di più. È un modo per condividere testi, immagini, multimedia, contiene anche una chat e le persone possono essere invitate mediante l'invio del link. Gli invitati possono partecipare aggiungendo idee, votando e comunicando in chat, come dicevo, anche senza essere registrati. Dovranno solo mettere il loro eh, nome. Le votazioni permettono di avere... Un ranking una statistica delle idee eh, più gettonate e mh, quindi potrebbe essere utile nelle discussioni che gli studenti fanno nel lavoro di gruppo per eh, mh, procedere nella ad esempio mh, nella produzione di un artefatto. Si, eh, configura, si può configurare il numero dei voti che ciascuno ha per eh, a sua disposizione per votare. Per aprire una bacheca mh, però bisogna registrarsi. Potrebbe aprirla eh, il docente per far interagire gli studenti con le loro idee e proposte e dal momento che non prevede eh, una registrazione da chi è chiamato a partecipare è molto adatta per uh, giovani studenti. In Uneas rappresenta la possibilità di un brainstorming interessante a distanza ed unisce la funzione importante del commento e, e richiesta eh, di delucidazioni in uh, chat. Io sono già registrata e quindi faccio login e uh, devo aprire ed è topic, qui è eh, presente un altro topic che, avevo, eh, che ho appena fatto. Vado in add è topic, il topic eh, potrebbe essere considerazioni sul terremoto. Poi potrei eh, mettere una descrizione che è opzionale ehm, di, di, di, Argomento Scrivo di scienze okay. Potrei ehm, qui fare una cosa più intelligente mettendo le uh, competenze ad esempio di riferimento per uh, svolgere questa attività. Eh, posso uh, selezionare il numero di voti consentiti, consentito che consento alle persone, vedete, lascio comunque tre voti e uh, poi posso uh, decidere se uh, condividere questa bacheca con il link oppure con uh, un invito uh, per mail. Scelgo mm, con il link, vado in uh, Create e in questo modo ho uh, creato la mia bacheca sulle, sul terremoto. Mm, vedete che uh, mm, ciascuno ha tre voti disponibili. In alto, eh, accanto al bottone share, eh, trovo il bottone add an idea e an image. Vado a cliccare su add an idea e eh, mi si apre una casella mh, in cui posso uh, scrivere il primo mio post cos'è un terremoto moto ad esempio. Ok. E uh, poi aggiungo dell'altro testo. Faccio add e vedete comparire questo uh, post che può essere votato attraverso il pulsante uh, vote for this aggiungo ora un'immagine ed an image uh, se seleziono uh, l'immagine da prima quindi avevo già preparato le immagini uh, seleziono questa immagine Ok, apri e eh, metto una um, descrizione dell'immagine, potrei mettere molte cose. Adesso per velocità metto eh, terremoti, terremoto 2016. Okay. Um, clicco su Upload e vedete comparire anche... La mia immagine può essere eh, naturalmente votata. Alla vostra destra trovate la eh, chat, gli studenti potrebbero, i partecipanti potrebbero mh, fare delle domande, dare delle risposte, insomma chattare, quindi è interessante e possono, come dicevo prima, votare. Eh, ho naturalmente la possibilità di rendere la board Uh, questa bacheca edit editabile oh, eh, e poi di, mh, di rendere possibile mh, di attivare le, le votazioni come vedete sono uh, questi attivi questi bottoni potrei anche non permettere votazioni o oh, l'editabilità della board e ah, qui ho anche il mh, rank eh, quando ci saranno i voti, eh, de, dei voti e eh, quindi la statistica delle idee, posso ottenere la statistica delle idee eh, più eh, votate. Il, posso condividere poi mh, questa share, la bacheca, mandando il link ai, a quelli che voglio che partecipino. E posso anche utilizzare il codice embed per incollare questa bacheca nel mio sito. Chiudo questo. Ok, volevo farvi vedere per l'appunto che ho incollato il codice embed nel corso che sto facendo per far provare la bacheca eh, direttamente nel corso ai, ai docenti che sono in formazione. Questo bacheca riguardava eh, gli, eh, gli schemi eh, mentali e siamo in ambiente a Moodle. Buonasera a tutti.